il libro poi avrà modo. Allora, cambiamo completamente, eh, cambiamo completamente argomento e poi, e poi chiudiamo perché insomma stiamo andando lunghi. L'altra cosa che secondo me è interessante e, e che, che è ovviamente è tema che abbiamo prima vagamente toccato con Federico quella delle famose riproduzioni dei beni culturali. Cioè siamo riusciti, no? visto che non ci bastavano le parli di iperprotezione, siamo riusciti grazie a queste norme del, del, codice, del scusami, codice di beni culturali che sono gli articoli 107 e 108 sostanzialmente a creare il copyright su qualcosa che il copyright non ha mai avuto neanche per, per sogno no? perché Michelangelo eh, nel, nel rinascimento il copyright non ha mai avuto ha vissuto grazie al mecenatismo e ai papi che l'hanno chiamato alla, sua corte, alla loro corte quindi lui il copyright non ha mai nemmeno immaginato cosa potesse essere, eppure se noi vogliamo riprodurre l'immagine del Davide o del, del, eh, del Mosè, dobbiamo passare attraverso un diritto di riproduzione che a chi va in tasca, a chi yeah. va in tasca, non va in tasca agli eredi di, di Michelangelo, va in tasca all'ente che ha in custodia il bene. Ok? E questo perché territoriale, peraltro. Sì, allora è sostanzialmente il museo o il la biblioteca o il, il che ne so, il, il comune. La provincia, l'ASL, qualsiasi ente che ha in custodia un bene culturale e che quindi anche un privato. Adesso io ho fatto esempio, ma anche un'azienda che ha una, una villa palladiana, no? noi siamo stati a fare un convegno una volta in una villa palladiana bellissima a, a Vicenza, che era una villa privata, veniva affittata per fare eh, riceventi, per fare matrimoni. Però, se tu fai fotografie di quella roba lì, il titolare, il padrone, quindi il proprietario di quella villa ha un diritto di riproduzione, no? Perché no? no? Perché è un bene culturale. No, perché, perché se, se, se vuoi. Allora. Qui ci sarebbe da parlare per. per, per, per eh, no, per, esatto, per, cerchiamo di renderla. No, perché no, stiamo per già andando lunghi. è. Come, eh, come diceva Goebbels, voi dite una menzogna, è una menzogna, la dite 100 volte, diventa una verità. E la stessa cosa è il fatto che l'articolo 107 108 del, del Codice dei Beni Culturali preveda un diritto eh, di ripulsione. Non è vero non era vero, quantomeno non era vero all'inizio, ma poi siccome molti l'hanno ripetuta questa cosa, la che poi non va a guardare le fonti, ma va a guardare quello che la gente dice, dice, eh c'è un lì, no. Per cui il ministro Franceschini, pace l'anima sua, che è ancora ministro, peraltro, o di nuovo ministro, è stato convinto qualcuno dice, diciamo, bisogna mettere una, una pezza a questa cosa, una pezza qualcosa che non, che non andava rappezzato, pezza fu, ovviamente peggiore del buco, e quindi è stata introdotta una variazione Uh, sono dei commi bis e ter del, del, del, del 108 in, in, che uh, suggeriscono che ci, che ci sia una libertà ma questa libertà di riproduzione sia soltanto per gli usi non commerciali per cui per differenza uno dice ah, "no, cioè, ah, per, per gli usi eh, commerciali esiste questo diritto di riproduzione il diritto di riproduzione che se uno va a leggere la norma però sussiste soltanto per gli enti territoriali non esiste per chiunque, e, ed il, il principio, il, la, la, la, la, la fattispecie per cui si genererebbe questo, questo, questo diritto è la custodia da parte di un ente dallo Stato o di un altro ente, eh, se non esattamente la nome, è esattamente cosa esattamente ma un ente territoriale. Quindi il privato, il pol di pezzoli, che vuole sottare l'immagine uh, di, di un'opera tenuta, nel, non può farlo, mentre il museo degli uffizi lo può fare. In realtà, niente di tutto questo perché, eh, lo spiego nel libro, eh, le diritti di produzione sulle opere eh, ovviamente che non siano ancora, eh, non siano più soggetti a copyright, perché se c'è un'opera pittorica, un quadro di Guttuso, una, una fotografia di Hansel Adams, questi sono sicuramente eh, soggetti a copyright, ma sono soggetti al copyright del diritto d'autore. Per quelle oggetti per cui è scaduto o non è mai esistito il diritto d'autore, non si può no, crearne una, un altro, soprattutto non si può creare un altro in questa maniera qua, cioè con un codice beniculturale che si occupa della conservazione dei beni fisici quindi sulle modalità con cui vengono concessi in uso al fine di fare alcune cose tra cui le riproduzioni spiegala bene scusami spiegala bene sta cosa allora perché allora, come la capita? La per la... Spiego... Spiego... Scusami, riso, scusami. Riso, allora, con la aspetta. conservazione del aspetta, aspetta, aspetta, bene fisico. Aspetta. aspetta un attimo, allora, io la, la spiego come per l'uomo della strada, no? cioè, cosa sono questi articoli 107 e 108? Perché se so non capiscono. Eh, allora, appunto, sono de degli articoli che stabiliscono che gli enti che hanno in custodia del bene, dice la norma. Possono, e poi è anche scritta in modo strano: possono eh, stabilire dei canoni di riproduzione. Cioè, quindi, l'esempio che abbiamo fatto, no? il classico esempio che si fa è quello del Teatro Massimo di, di Palermo, perché c'è stata una sentenza. Quindi, sentenza di due anni fa, in cui si diceva che ehm, cos'era successo? Era successo che un'agenzia eh, un di viaggi, Palermitana per promuovere dei percorsi culturali all'interno della città aveva mandato un suo fotografo a fare le foto all'esterno del Teatro Massimo, perché è uno dei, dei monumenti, dei palazzi più rappresentativi di, di Palermo, e poi l'aveva messo sulle sue brochure che erano distribuite quindi a scopo palesemente commerciale, per promuovere un'attività commerciale. E il comune di Palermo, titolare, che è proprietario del, del del, del, del, dell'immobile e quindi titolare anche di questo diritto ha fatto uh, causa uh, di fronte al giudice ordinario, al tribunale ordinario, per farsi riconoscere questi, questi, questi canoni previsti dall'articolo 108. Tu adesso cosa, cosa ci stai dicendo? Che in realtà quindi questa sentenza va rivista. Questo è il... Sì, eh, è una sentenza che intanto... Eh... È una sentenza di un tribunale per cui sì, eh, sì, può, essere, può essere rivista. Cioè... Vedere, sono andato a vedere la sentenza di diritti tribunale sui diritti, connessi, sui diritti eh, di riproduzione dei beni culturali e non c'è niente di tutto questo. Per cui, ma eh, perché anche presto? Scusami, sarei no? cioè, anche, sare anche... Eh beh, mica più tanto. Eh, perché cioè, il codice di, di mi pare che sia del 2004 che è la nuova versione di qualche anno fa. Quella, lì è è dovrebbe essere. Essere, quella norma lì dovrebbe essere del 2014, se non ricordo male. Comunque, questa è per, la nuova, per, la, per, la, per quella nuova. Ma il, il tema è che eh, quella norma lì, se uno va a vedere dove sta messa, è una norma che riguarda la concessione dei beni in custodia. Questo vuol dire, eh, si è fatto, non so, tanto tempo fa c'era la polemica sul fatto che il sindaco di Firenze, poi anche il eh, primo ministro, concedeva Ponte Vecchio per fare degli eventi matrimoni, sfilate, eccetera, eccetera. Quello è un bene culturale. Se, eh, oppure non so, dei quadri, del, delle statue per abbellire degli eventi. Fare quel lavoro lì è allettante per i curatori perché porta nelle casse del, del, del, del museo dei soldi, ma è anche pericoloso perché eh, prendi spost, prendi spost, prendi spost, fai le coppie, fai le, si, si fai le coppie, i beni si deperiscono. Quindi quella norma dice... Un curatore potete bensì fare quel, fare, fare, concedere queste opere per questi sfruttamenti a determinate condizioni e poiché vi siano prese le precauzioni, una delle quali è le copie a contatto, le copie a contatto che creano la possibilità di, di danneggiare il supporto. A passante c'era anche quella cosa dei canoni, e i canoni dovrebbero essere eh, pubblicati in modo per non avere arbitri. Per non... Ma è una norma che non è che va a creare un diritto nuovo, va a limitare la possibilità che i curatori abusino eh, o, per, per ricercare un guadagno economico eh, ipersottino danneggiando le opere, e comunque, e essendo comunque una dei beni scarsi, eh, se viene concesso questo diritto a qualcuno deve essere concesso su base oggettiva perché è inutile che lo do al, al, mio, al mio amico e non lo do al concorrente del mio amico ma quindi ci deve essere un procedimento pubblico per avere questo tipo di concessione e da questo ha anche tirato fuori l'esistenza di un diritto che non esiste e non esiste se voi andate a leggere la norma, non c'è scritto quello che viene detto Beh, nel, libro, nel libro non l'avevi detto così in modo, come dire, netto, però è interessante. Prendo atto di questa... Cioè, poi ci, ci, studi, faccio una, ci faccio una studiata anch'io perché questo, questo argomento è davvero di frontiera. Cioè, sai che io faccio corsi per biblioteche e musei, no? quindi la mia attività di formazione è molto spesso rivolta a, a quell'ambito e questa cosa qui, questa dei beni culturali, per loro è terrificante come come norma, perché appunto fino a pochi anni fa sapevano che un'opera un eh, caduta in pubblico dominio era patrimonio di tutti e scoprono invece che adesso non la puoi più utilizzare perché hai paura, che, hai paura di fare la fine di quella, di quella um, agenzia di viaggi di Palermo che si è presa una condanna poi non è che era una condanna di, di 50.000 euro mi sembra che erano 3.000 però ecco, una cosa interessante che tu hai detto il fatto che i canoni debbano essere pubblicati e invece anche in quel caso non c'erano dei canoni. Il giudice aveva deciso per... Mi perso. Mi hai perso. Ci sei? Io ti vedo. Sì. Ok. Ci è stato un attimo di... No, dicevo, eh, il fatto che i canoni debbano essere pubblicati eh, non è una cosa da poco. Perché cioè, io devo sapere almeno quanto costa sta cosa. Perché magari costa 50 euro, me lo posso anche permettere, per togliermi il problema, vi pago. Invece il problema è che si lascia una discrezionalità alla Pubblica amministrazione esorbitante, troppa rispetto a quello che dovrebbe essere lo scopo di questa tutela, di, di mettere dei, dei canoni arbitrariamente. Ehm, sì, scusa, dicevi. I, I canoni in realtà originalmente erano per il diritto di estrarre le copie, non era il diritto per estrarre copie dalle copie. Eh, certo. Fare una <ride> copia di un documento vuol dire che c'è il curatore. Prendi appuntamento. Questo fa, farà anche altre cose. Oppure il suo dipendente farà anche altre cose. Mette i guanti. Allora, Carlo, se se se se mi è chiarissima la questione. Ma io ti, lì, ti assicuro che ho, la... ho discusso con una. Mi ricordo, era, era... bello. Posso dire: erano le gallerie dell'Accademia di Venezia che avevano l'uomo Vitruviano. No? Loro hanno ancora l'uomo Vitruviano, l'originale, disegno e loro sul sito così era un po' di anni fa adesso magari è cambiato però all'epoca c'era sul sito una versione a bassa risoluzione che loro davano con una licenza tipo cc0 dicevano, questo si può usare liberamente patrimonio dell'umanità tutti lo possono usare se però c'era una casa editrice oppure un... Eh, Un'azienda pubblicitaria che voleva l'uomo vitruviano a risoluzione 10 m x 5 per farci il cartello e per farci la, la, il manifesto pubblicitario in metropolitana, allora loro ti davano il file TIF super fico, super definito e quello lo pagavi tot euro a seconda della dimensione e quello era un esercizio esattamente di, cioè di, quel, di quel diritto, se così vogliamo chiamarlo, articolo 107 108 beni culturali. Quindi come la vedi? Allora, quello è l'esercizio di quel diritto nella misura in cui io non posso andare con il mio apparecchio e fare la fotografia perché non me la fanno fare. No, infatti c'è cioè, loro, avevano me me il me file, e e hanno, un diritto, hanno un diritto connesso sulla fotografia e quello è un diritto che è riconosciuto dalla legge sul diritto d'autore. Ed È riconosciuto in maniera abbastanza chiara, dice, è riservato. È riservato. Cioè, le norme si... Sì, che, che escludono altri da fare alcune cose, scrivono in una certa maniera. Le norme che danno dei diritti esclusivi, cioè, è riservato a Tizio Caio Sempronio il diritto di riprodurre, di, dare, eh, di, di, di modificare, di eh, trasformare in un'altra maniera. Cioè, cioè sono dei diritti fatti, che, eh, descritti in una maniera sufficientemente chiara e i diritti vengono intesi. Eh, la definizione del diritto dice fino a dove, per quanto a quali condizioni, quali sono le eccezioni, quali sono gli usi liberi. Cioè, copyright si fa così, il brevetti è fatto così, così. Non puoi dire esiste un diritto, boh, uh, vediamo, ma su cosa, per cosa, qual è il fatto costitutivo? A quali condizioni tu ce l'hai? Eh, insomma, questo per quanto ce l'hai, un diritto perpetuo? Eh no? Va bene, il allora, sì. non ci possono essere, mi spiace. Sicuramente il copyright è cioè un diritto che impedisce a me di fare. Copia di un determinato soggetto, quello che hanno detto copyright, e ci sono delle direttive europee che dicono che il copyright di quella roba lì dura Totale, 70 vabbè. anni dopo la morte dell'autore, Inter anni, 20 anni per la fotografia, bla bla bla. Interessante. Qui, quanto, boh, non so, per sempre? Eh no ragazzi, non si fa così. E poi dice, oh, eh, e poi perché soltanto per i musei pubblici, i musei privati, no? Mm. Non si può fare così, in una roba del genere. Cioè Ma allora lì la norma è... dice l'ente che è in custodia il bene. Eh. Esatto, e poi eh, come faccio io a sapere qual è l'ente che ha in custodia del bene? Magari è cambiato nel frattempo, magari è il privato diventato pubblico, magari è il pubblico diventato privato, io ho un oggetto che è una copia. Cioè, capite? Già esiste il concetto del diritto di seguito delle coppia d'arte, che è una cosa un po' bizzarra. Vabbè, vabbè no, non, non apriamo questo vaso di Pandora, Carlo. Ma possiamo capire. <ride> Però io devo andare a informarmi se quella coppia eh. lì, è di un oggetto che è in mano a un privato, un pubblico, Beh, un lavatore, un allora, territoriale, per un, un approccio, pubblico. diciamo, per un approccio iperprudente, eh, sì, io devo andare. Boh, cioè, io mi allora, ricordo. No, allora, ecco, però iperente non si fa niente, <ride> sì, sì, no. Ma, no non si sai, fa niente, sai benissimo che, eh, no, cioè, che il mondo se fosse stato in mano agli avvocati, non saremmo al 1700. nel senso che l'innovazione a volte si fa. Perché c'è qualcuno che dice, vabbè, ah, io mi assumo il rischio e vado avanti perché non posso diventare matto ogni volta a chiedere cose, a informarmi su tutto e quindi è vero, c'è anche quello. Però a volte io come avvocato, tu lo sai, anche tu, eh, arriva il cliente che ti dice, no ma lei me la mette per iscritto sta cosa che, che, che è così al 100%, eh, allora di fronte ad una... Ad una normativa e a una giurisprudenza a una giurisprudenza pressoché assente su questi argomenti perché sono troppo nuovi. Una normativa che è scritta male, tu, come legale, a volte dici, guardi. Secondo me è così, però ammetterglielo aver iscritto con un 100%, magari no, e quindi succede che poi dall'altra parte non si fanno le cose perché non, non, si, non si vogliono assumere il rischio. Comunque... Piccola però... e breve guida per l'uso dei legislatori che volessero fare mai un'unità su un nuovo diritto e proprietà intellettuale. Uh, intanto uh, bisogna definire il diritto, come si acquisisce. Chi ne è il titolare? Come si trasferisce? Okay. Infatti, eh, mi, mi, per quanto dura? Mi dai da là per l'ultima domanda?